Non ti sveglia. Con la. Con il. Con il. Con il. Con il. Con il. Con il. Con il. Con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 Tantissima energia Puoi venderlo A dire il vero, stavolta un piccolo scherzo è stato utile Visto? Gli scherzi sono favolosi, cugino C'è qualcuno a Darkor che non starà affatto ridendo Il regno dei ghiacci è un posto crudele ma giusto Oggi abbiamo avuto la meglio Ma la nostra avventura continua E... Amico, parla per te Gli scherzi sono favolosi Forse avremmo dovuto lasciar vincere i Darkan Sì! Uh! Va tutto bene, Trek Io ho fame mm. Ottimo lavoro, custode Continua così e farai di loro dei grandi guardiani Far combattere Trek contro Xator è stata un'ottima mossa mm. Già Ehi, hey, era mici ideale. Ah, ok, forse non serve allenarsi. Con i rotti di Trek possiamo sconfiggere tutti i Darkan. Credo <ride> proprio di no, sai? Adesso posso concentrarmi. Ah! Sì! Ah! E vai! Sì! Il lancio del Darkhan dovrebbe diventare uno sport gormolimpico. Ah, e come troveremo questo frammento senza la bussola? Forse è qui? O qui? O magari lì? La bussola puntava in quella direzione È una strada dritta Sembra facile Sinceramente credo che Aaron non imparerà mai a camminare su una linea retta Dritto qui o dritto qua giù Dritto di là forse? Si può seguire il muschio attaccato agli alberi Oppure usare le stelle per navigare la notte in direzione ah. del portale Visto è difficile camminare dritto La bussola ci ha ingannato Non troveremo mai il frammento A meno che non sia questo A me non sembra un frammento Forse è da quest'angolazione. Ah! Principe Ikor, prima di partire per riportare i frammenti alla torre, è tempo che tu riceva il meritato titolo di Difensore del Regno. Ma prima dovrai superare una prova difficile. Ti senti pronto? Sì, padre, sono pronto ad affrontare la sfida. Oh, i glaciali sono così snob! Sì, sono pronto! Aaron! <ride> wow, incredibile! Sono enormi! Facciamo una gara! L'ultimo che arriva è un lumacone! <ride> Dai! Nel regno della roccia facciamo così con gli animali! Guarda! Qui, Gorok! Se mi farai salire, dividerò con te il mio slogan. Ehi, hey, lo volevo anch'io, lo sloggo Sono animali e se vuoi che ti rispettino Devi mostrargli chi è che comanda oh! Ok, ok, sei tu il capo Scusi tanto, signor amico drago Pensa di poter volare qui un secondo Salve! Ehi, hey, qui o là? O qui? O oh, anche lì? Abbiamo attivato i sigilli della roccia, ma dov'è il Gormita Mega? Sì, coraggio, Trek, andiamo a cercarlo. Stai aspettando il segnale da Tan. Sul regno della roccia, diciamo, la roccia non si muove. La roccia è resistente e vince sempre. Beh, davvero, sciocco e molto noioso. Tutti quanti devono muoversi prima o poi, giusto, ragazzi? Ragazzi? Aaron, è la missione di Trek. Ed è giusto che la faccia a modo suo. Allora, diamoci una mossa. Uh -huh! oh -oh! Oh -oh! Sembra proprio che questa sia la tua missione, Trek. Hmm? Ma non c'è niente qui. Sì, t r trek Tu osi sfidare Voidus, il signore dell'oscurità? Sì, è ovvio, perché io sono il supremo gormiano. Gormiti, potenza! Ehi, ehi, ehi, aspetta un secondo. Uh -huh? Non è andata in questo modo. Non è vero che hai sconfitto Voidus da solo. Non lamentarti, non partecipi allo spettacolo. Già, adesso tutti vedranno che ho combattuto come un vero eroe. Trek? La vittoria sembrava impossibile. Voidus era troppo potente. Sì, sono estremamente potente. E il mio alito puzza come delle ascelle estremamente puzzolenti. Aaron, non è molto eroico Fidati, <laughs> ci serve anche un po' di umorismo Al pubblico piace Tra poco verrai sconfitto dal mio attacco di alito alla cipolla rossa <venes> Oh no! Devo richiedere l'aiuto di Aoki! Ciao, sono Aoki <aper noise> Non puoi lamentarti, almeno tu ci sei nello spettacolo Zottobo, sono ancora peggio dei Darkham So cosa ci serve, risate, la comicità è sempre la risposta Attenzione per favore, signore e signori guardiani Sto per eseguire un numero musicale che vi lascerà a bocca aperta oh. Ragazzi, Icor deve concentrarsi è vero! Ci vuole un rilassante concerto di pernacchie! Non sembri apprezzare la mia straordinaria tecnica di comicità! Tecnica? Ma di che cosa stai parlando? La tecnica è quella che abbiamo studiato alla scuola glaciale! Quella su come essere noiosi? Gormiti!